Noi siamo riusciti con UIS sì. a mettere insieme tutti i database pubblici italiani, catastro, camere commercio, conservatoria, tribunali, eccetera. Quindi è il più potente motore di ricerca italiano delle persone. Le agenzie immobiliari basta che inseriscono un nome dentro e possono avere tutte le informazioni relative alle um, proprietà, alle pignoramenti, eccetera. Io direttamente vado online e la faccio vedere com'è la piattaforma, sì, faccio prima a sì. farla. Come vedete c'è come vedete un motore di ricerca dove io posso inserire qualsiasi nome, per esempio posso mettere Daniele Mancini che, è nato a, che vive a Milano, a questo punto lui si collega, vedrà, è proprio un motore di ricerca, vedete se io inserisco anche solo Daniele Mancini, siamo in tanti, io, mi fa vedere tutti i Danieli Mancini, dove sono nati, chi sono, posso mettere in ordine di data di nascita, eccetera, e che cosa faccio? Se vado su quello di Milano, sono io, quando entro dentro, noi in un secondo andiamo a, a fare un'interrogazione su tutte le misure, che cosa diamo? sulle catastali, diamo, la, io non ho nessun pignoramento, dove ho vissuto, non ho negatività né sulla persona né sulle società, i valori delle mie quote delle case, io ho tre case, vedete e quante sono con il valore totale delle, delle mie quote e, e poi siamo collegati online al Catastro, alla Conservatoria e alla Camera di Commercio e, mh, il patrimonio, entro qui mi vedo tutte le case che ho vedete in questo caso ho delle case, posso andarmi a vedere i comproprietari mi vedo la casa mia e i miei comproprietari Dov'è? questo è il palazzo mh, di, dove l'immobile eh, la mappa, eccetera. Quindi immaginate, in un secondo io posso, quando mi entra la persona in agenzia o mi manda una richiesta specifica, noi in un secondo ce l'ho il telefono, in un secondo sappiamo tutto della persona. È andato un po' a cambiare il mondo dei, io direi dei social, quelli user generated content, che lì sono informazioni che vengono generate dall'utente, noi invece sono tutte fonti pubbliche ufficiali. E, e, um, ed è bello che viene fatto tutto con l'app con l'app anche mentre ho il telefono, ho incontrato una persona al bar, oggi ho incontrato qui una persona, me la vedo e la controllo. Lo stesso però è importante andare a vedere che cosa fa questa persona, cioè quali sono le cariche, il curriculum è vero però, non come sempre user generated. Vedete in questo caso eh, io ho tre cariche attive, sono amministratore unico di tre società, eh, i, i miei immobili che ho ce li ho qui dentro. Dentro la mia società immobiliare ho tre cariche e recesse, quindi si riesce anche qui a vedere la persona che è entrata in agenzia, veramente chi è anche a livello di cariche attive, recesse, tutto all'interno delle stesse indagini. Questa è per quanto riguarda un'indagine. Poi, se per caso volesse essere negativa, io vado a vedere per esempio una negativa, vedete che la negativa esce rosso con degli eventi, ci sono dei procedimenti, degli eventi, ma il bello è che non solo mi dà il rosso, ma io posso andare a vedere sempre con la stessa indagine quali sono gli eventi, quali sono i procedimenti, i fallimenti, mi vedo l'ipoteca, il pignoramento, mi vedo tutto. Per quanto riguarda invece la società, io ho un'altra indagine per ogni società, posso, basta che scrivo il nome, tipo ve crociere e mi posso vedere tutti i dati di fatturato, i numeri dipendenti, dove è la società, eh, anche qui mi vado a vedere se ha dei problemi la società come protesti o pregiudizievoli o come esponenti principali e mi collego sempre al Catasto e alla conservatoria online questo è mh, non, non viene più utilizzato ormai sistemi come Sistere che sono sia sì, l'agenzia delle entrate però sono vecchi e macchinosi eh, invece noi con uh, UIS abbiamo ricreato il Catasto italiano e quindi tu direttamente da qua ti vai a scaricare tutti i documenti ufficiali, perché sono proprio i documenti dell'agenzia delle entrate, a non so, la catastale 99 centesimi, la, la planimetria, siamo gli unici anche a fare una planimetria veloce con una delega ad un automatico, tutto online dall'app o da desktop, così come può andare in conservatoria e quindi ti scarichi l'ipotecaria, ti scarichi l'atto notarile ehm, post 2012 in un secondo, sempre senza aspettare non è che come siamo gli unici in Italia ad aver collegato la conservatoria e a scaricare l'atto notarile. Così come posso andare anche in camera di commercio a dei prezzi bassissimi per scaricarmi la camera, camera ordinaria, la storica, eccetera, tutto ciò che scarico va a finire nel tuo catasto. Vedete che quindi, come strumento, ha una potenzialità pazzesca la tua indagine. Poi, per quanto riguarda invece tutta la struttura del catasto, io basta che scrivo un, una via qui sopra sul mobile catasto. Io scrivo una qualsiasi via, o scrivo un foglio particella subalterno, cioè entro direttamente dentro l'immobile, mi vado a vedere, per esempio, questo è un numero civico, mi vedo tutti i subalterni che ci sono in questa casa, in questo palazzo, vedete che io ho qui in questo caso 58 subalterni, vado in giro, cammino per strada, vedo un cartello vendesi, mi interessa quella casa, vedo un cartello affittasi iscrivo qua il numero civico, vedo a che piano è, in questo caso è il terzo piano, non so a seconda, al terzo piano ci sono tre immobili, ci clicco dentro, mi scopro automaticamente online velocemente il proprietario, mi, mi metto sotto monitoraggio l'immobile per 6 eh, mesi, 12 mesi, 24 così se cambia il proprietario mi arriva un alert, mi scarico sempre la visura catastale, la visura ipotecaria, la planimetria. Quindi immaginate che ormai è cambiato totalmente il modo di lavorare, si dice di fare zona degli agenti immobiliari perché mh, eh, anche dall'ufficio tu ti puoi fare tutta una via e ti scopri tutti i proprietari online subito. Eh, lo stesso l'abbiamo fatto se tu poi entri direttamente cliccando sempre su questo pulsante. Clicco su questo pulsante qua, ti si apre la mappa italiana di tutta l'Italia e noi qua tu puoi mettere in un indirizzo eh, direttamente che è collegato in Google, entro dentro e mi vedo per tutti gli immobili d'Italia. Mi posso già andare a vedere, vedete che entro dentro, mi vedo già i dati catastali, mi vedo, dove sono stati, mi vedo i dati catastali, mi vedo la, anche qui che cosa, questi pulsanti, mi scopro i proprietari, quindi io navigo dentro questa mappa in maniera totalmente diversa rispetto all'iscrivole indirizzo e io in un secondo mi posso vedere tutti i dati catastali dell'immobile ma anche dei terreni, quindi immaginate la comodità per fare una cosa del genere. Daniele scusa se ti interrompo, visto... mi ritorni per piacere due pagine prima, Qua? Non, quella no. prima? Vedevo eh, immobile salvato, annuncio pubblicato, che informazione è quella? Nella... Allora, eh, tu ogni volta puoi prendere questo immobile e lo salvi nel tuo catasto, e o si salva in automatico, ogni volta che scarichi le visure, la sì. catastale, eccetera, tu ti ritrovi in automatico tutto e si crea finalmente il tuo catasto: cioè l'agenzia avrà, la, ehm, avrà tutti gli immobili caricati sì. e per ogni immobile con il subalterno entri dentro e avrai eh, le visure che ti sei scaricato. Quindi è tutto in automatico. Prima doveva farlo tutto manuale l'agenzia, sì. invece adesso è tutto tu si scarica. Una catastale, siccome lavoriamo col subalterno, mettiamo tutto dentro. Così come ti puoi associare tutti i clienti e tutti i clienti, il bello qual è, siccome abbiamo fatto l'indagine, io ogni cliente posso mettere con un indice di confronto, che si chiama indice di confronto che abbiamo creato noi, sono tutti algoritmi interni nostri, io vado a capire il cliente che è messo meglio economicamente rispetto all'altro, quindi è normale che se io andare a fare una locazione di questo immobile mi porto solo quelli che se lo possono permettere, solo quelli che hanno immobili, perché così se hanno immobili e non paga l'affitto gli possono gli vede pignorare i beni, se devo andare a un mutuo, un cliente rosso come quello che ho fatto vedere, sicuramente il mutuo non glielo danno. Se devo andare a fare una vista, mi porto solo a eh, fare una visione immobile e elimino tutto il turismo immobiliare e mi porto solo i clienti che si possono permettere. Ripeto, è una, um, oggi noi siamo un'azienda, abbiamo più di 6000 agenzie, 7.000 agenzie che lo utilizzano quotidianamente. E, um, facciamo, abbiamo circa controllato 6 milioni, 7 milioni di italiani, che sono entrati in agenzie immobiliari, così come ehm, abbiamo, ogni giorno facciamo migliaia di misure, di planimetrie, eh, velocissime, perché poi dopo, col cellulare, adesso non è collegato il cellulare, e tutto si fa tramite app, e a quel punto io so, ho conosciuto un cliente al bar, mi parlo con lui, mi dà il nome, risalgo perché con questo algoritmo velocissimo per capire chi è quella persona, Clicco e mi vedo tutte le case, gli faccio al volo la visura catastale, gliela mando via Whatsapp e mi faccio dare anche il cellulare e quindi io sono a posto e ti presenti in maniera totalmente professionale con il cliente. Fate anche analisi con il CRIF? Con allora, su questo stiamo lavorando: c'è un'analisi sul cliente, come ha visto, sulle persone fisiche, che è uno score eh, di eh, ehm, qui, che è uno score eh, di quante eh, delle varie negatività. Eh, di che tipo di eventi, eventi gravissimi eccetera per avere uno score per lo score invece tipo CRIF o altri score eh, che sicuramente lo andremo a mettere però ricordiamoci che lì è necessaria la delega mentre tutto ciò che avete fatto qui è tutto senza delega è tutto pubblico quando andiamo stiamo mettendo tanti noi ogni settimana, ogni mese sviluppiamo nuove funzionalità così come questa di CRIF eccetera però lì ricordiamoci sempre che bisogna avere la delega del cliente finale altrimenti si entra in un mondo eh, non assolutamente lecito del quadrato della planetà per vedere l'analisi del CRIF serve una delega da della... ah, serve sempre la delega sì. noi non possiamo dare oggi senza chiedere autorizzazione la planimetria certo. infatti chiediamo la delega il casellario giudiziario non lo diamo per eh, diciamo, questi report dei FIC che si chiamano chi vuole la delega e anche non possiamo neanche dare la residenza cioè io dico che queste sono le vie dove ho vissuto ma non dico qual è la via perché la residenza io non posso dire qual è la vera residenza, no. okay? Per motivi di privacy. E proprio per, me, per motivi di privacy. I costi sono bassissimi, perché parliamo di qualche decimo di euro all'indagine, l'indagine viene caricata solo la prima volta. Dopo il cliente, l'agenzia immobiliare che utilizza questo sistema, può quando vuole richiamare richiamare, ma tanto è gratuito l'aggiornamento. Noi paghiamo, ma per lui, eh, siccome lo utilizzerà almeno 4-5 volte, andrà a ricontrollare quel cliente, perché una cambiare, un assegno può uscire da un momento all'altro, certo. um, prima della proposta, prima del rogito, o andare a ricontrollare dopo se è venduto una casa, se è stata trascritta bene nel catasto, a questo punto ehm, per lui è gratuito, è, tutto, è veramente una piattaforma low cost certo. e per quello stiamo facendo milioni e milioni di indagini al giorno, eh, degli diciamo, so spioni informatici. In siamo sì, siamo un'agenzia investigativa, però... Eh, diciamo, abbiamo sempre lavorato nel mondo immobiliare digitale, conosciamo bene come lavora un'agenzia e cerchiamo anche tramite tantissima formazione, perché qua ci vuole formazione, oggi tutti i network utilizzano questa piattaforma, tutti. Quindi il gruppo Tecno Casa, Remax, Tempo Casa, il gruppo Rive hanno messo nei loro pacchetti advertising, hanno messo di default dentro Wiz. Quindi lo utilizzano tutti loro. E, um, è più difficile andare sull'individuale soprattutto per la formazione perché qua bisogna saper leggere i dati quando lo Chiaro. vedi rosso, perché? quella pregiudizievole andiamo a vedere perché il bello qual è anche la pregiudizievole quando entri dentro, adesso io sono verde non ce l'ho ma tu ti vai a vedere con chi eh, ce l'hai, con quale banca, il valore devi capire quanto è rosso anzi se è rosso, un bravo agente immobiliare dice guarda è una casa, vendetela e così Cerchiamo di capire come rientrare nella tua posizione finanziaria. Sì, Diciamo che più che altro questo è uno strumento che può eh, andare a eliminare determinate dinamiche con il cliente, che magari ha anche un po' di vergogna per delle situazioni in certo. corso o passate, certo. dove ci sono state delle criticità, ma che magari si possono, si certo. possono risolvere, perché purtroppo sappiamo che eh, nel mercato il momento di difficoltà può sempre succedere. E, il problema è non avere la trasparenza di comunicazione con il cliente e magari avviarsi verso un processo dove poi si arriva magari al momento che c'è da fare il mutuo, eh, ma io no, ho un mutuo che non avevo pagato, non mi ricordavo più. Perdere tempo, fa... questa è la prequalifica del cliente oramai, tu la devi fare appena 30, ti entra la prima volta in agenzia del cliente, la prequalifica è fondamentale. Chiaramente, chiaramente sì, chiaramente sì. Vedevo che c'erano delle altre pagine, scusa, poi ti ho intervenuto. No no, no, no, no, diciamo io ho fatto una sintesi adesso, dopo ci Chiaro. sono tantissime altre funzionalità, eh, però per dare un'idea, diciamo anche perché ehm, oggi noi con la nostra società Gonext eh, lavoriamo per le agenzie immobiliari. Eh, questo è un progetto, l'altro progetto è anche eh, Cerca Casa, abbiamo ripreso, abbiamo comprato il cerca casa.it e questo è la più grande community italiana. Gli agenti immobiliari, dove tu puoi tranquillamente ricercare il qualsiasi professionista che sia un agente immobiliare, o un consulente del credito. Io voglio ricercare, non so, a Roma tutti gli agenti immobiliari, professionisti verificati essendo cerca casa collegata alla camera di commercio. Entro dentro e quindi io qui mi vedo tutti gli agenti immobiliari che ci sono a Roma, li posso vedere anche su Mappa. E il bello qual è che con il filtro io posso scegliere tutti gli agenti con perché, per quale tipo di attività per quale specializzazione, il tipo di incarico se in esclusiva o non esclusiva, che lingua parlano, se collaborano tra di loro, gli anni di esperienza, voglio un agente immobiliare da 5 a 10 anni e, e quando si entra nell'agente immobiliare io potrò andare a vedere tutta la storia dell'agente immobiliare, quindi la, la descrizione, dove lavora, le specializzazioni, lui compra vendita e locazione, tutti gli annunci, vi posso andare a vedere i traguardi raggiunti, le informazioni tecniche. E, um, le esperienze lavorative come Linkedin oramai quindi in questo caso la nostra azienda sta lavorando per uh, eliminare l'abusivismo in Italia ogni giorno io vedo al mio computer tutti gli abusivi che provano a entrare in cerca casa che non essendo codice Ateco 6831 vengono rimbalzati e quindi perché noi qua accettiamo solo agenti immobiliari eh, accettiamo solo agenti immobiliari certificati e verificati lo facciamo online perché Sapete come farlo? Sì, come farlo. <ride> e quindi quando si parla con le agenzie, noi stiamo lavorando proprio per le agenzie immobiliari, eh, una, una delle più grandi banche italiane, questa è una, è una news che darò anche in plenaria, eh, mentre Unicredit ha scelto di aprire le agenzie Unicredit subito casa, quindi di dotarsi una rete, Intesa San Paolo uguale, una, una delle più grandi banche italiane ha deciso di utilizzare il network di professionisti certificati di cercacasa.it, quindi è una rivoluzione nel mondo bancario che finalmente ha riconosciuto l'importanza della intermediazione fatta bene, eliminando l'abusivismo, eliminando i privati e quindi eh, con innovazione tecnologica e quindi a breve saremo sulla più grande banca italiana come il network di professionisti no, certificati e questo è aperto a tutti, basta che... Siano, titolati, siano agenti immobiliari Agenti immobiliari abilitati, abilitati, abilitati, abilitati assolutamente. Chiaro, chiaro, chiaro. e questo l'abbiamo sviluppato in due anni una è una tecnologia totalmente nuova e oggi è la più grande community in Italia, abbiamo circa 9000 agenti immobiliari certificati e verificati che fanno parte della community ottimo, ottimo Beh, hai fatto un intervento molto esplicativo. io avevo delle domande ma praticamente risposte, risposto a tutto nel tuo intervento Wise, um, quindi ritorniamo sull'importanza della gestione del dato, della gestione delle relazioni anche con il cliente. Uh, secondo te ti faccio una domanda slegata dal, sì. dal concetto ma che secondo me può uh, tornare utile. Come si può approcciare l'agente immobiliare nel momento in cui uh, viene a scoprire che ci sono delle criticità? nei confronti di un cliente tramite un'indagine WIS, come, come consigli di porti nel confronto del cliente? Dipende dagli importi, perché um, intanto se c'è una cambiare da 500 euro, mi è capitato la, la scorso mese, c'era un cliente che aveva una cambiare da 500 euro, ho capito che non era un grande problema, bisogna veramente valutare eh, che tipo di negatività, perché noi diamo i dettagli, siamo gli unici a dare tutti i dettagli all'interno dell'indagine, quindi se uno vede che ha due fallimenti, il fallimento io lo chiamo un po' lo sport italiano, perché molti clienti, molte persone falliscono, poi ne creano un'altra di agenzia e riescono a continuare a lavorare. Se uno vede, vede che ha tanti fallimenti, infatti per noi è un evento gravissimo quello, così come i pignoramenti degli immobili, bisogna il pignoramento degli immobili andare a vedere con chi hai il debito, se con l'erario o con le banche anzi se con le banche si potrebbe prendere l'opportunità per fare un saldo e stralcio quindi qui si può arrivare anche, e lo utilizzano molto anche le aste questa piattaforma e chi segue le aste per andare a vedere chi è il debitore e quindi a secondo del dettaglio, andare a leggere bene il dettaglio capire come comportarsi, ripeto, capire anche se fare un percorso con il cliente qui la figura dell'intermediario professionale dell'agente immobiliare che deve o del consulente del credito perché tutti ci utilizzano noi i consulenti del credito utilizzano tantissimo eh, capire con il cliente dire guarda hai una casa vendiamola oppure eh, non ti puoi permettere questa casa inutile certo che perdi tempo con una casa da 700.000 forse è meglio che andiamo a vedere una casa da 400.000 da 300.000 ah non lo voglio col multo ma guarda che il multo 100% non te lo danno perché eh, non, non passa quindi ti presenti in una maniera totalmente diversa rispetto ad un cliente io oramai prima di fare qualsiasi riunione mi controllo le persone che parteciperanno alla riunione perché so a priori di cosa parlare come parlare certo. con le persone che ho di fronte a me infatti UIS significa chi è chi è però con la U invece della O e chi è l'utente, chi è lo user che è di fronte chi è lo user dall'altra parte, chi è l'utente ecco è giallo rosso e verde anche nel logo aziendale è proprio capire che tipo di utente e se puoi offrirgli un caffè, offrirgli una cena, portarli in vacanza o non perderci neanche l'altro. Siamo un software che aiuta un processo di consapevolezza per agenti immobiliari e clienti. Grazie Daniele per la tua Grazie presentazione. Daniele.